Buongiorno e benvenuti eh, nel ciclo di interviste che Sinestesia ha lanciato per festeggiare i suoi dieci anni, e oggi parliamo di Disruption, il tema, il tema di oggi è la, la Disruption e abbiamo con noi un altro ospite eccezionale, eh, è difficile definirlo e quindi lo chiederò, chiederò poi a lui di presentarsi eh, perché è una persona veramente eclettica e difficile da inquadrare e non a, non a caso appunto è, è con noi per la Disruption. Sto parlando di Bibop Gresta. Benvenuto Bibop e grazie per essere qua con noi. Grazie di avermi. Bene, eh, beh, allora tu insomma nella tua nella tua vita professionale, nella tua vita in generale, hai fatto veramente tantissime cose. Sei stato, sei, sei imprenditore, hai fondato, eh, cofondato Digital Magix, eh, ma hai anche lavorato per la TV sei stato, hai avuto una band, non so, che, non so se è ancora attiva, non, non so se sei io. No, eh, sì, magari. <ride> Quindi eh, hai lavorato per la tv, per MTV, insomma una, una, una carriera disruptive, no? però immagino comunque, con, anzi sicuramente con un filo conduttore, una filosofia insomma, mi piacerebbe appunto che ci raccontassi quali sono, qual è il filo conduttore e che cosa come ti puoi definire oggi? Chi è oggi Bebop? Se puoi darti la definizione. guarda, al di là delle identità che secondo me vanno buttate, non credete a niente, nessuna etichetta e nessuna identità. Io credo che il primo conduttore che mi ha, diciamo, suonato come un leitmotiv in background, durante tutta la mia agudita, è stata un po' questa visione, che, questa diciamo concezione che ho dell'uomo rinascimentale. No? Mi è sempre colpito questa cosa che eh, Leonardo era uno scienziato, però è anche un artista. In realtà eh, siamo partiti con l'arte concepita a 360 gradi. Non c'era una distinzione tra un artista e uno scienziato. Lo scienziato era quello che inventava... Eh, le cose più innovative, ma che anche dipingeva, suonava, era il un tutt'uno. È così che abbiamo reso grande, se volete, l'Italia nel mondo, eh, grazie a questo concetto rinascimentale. Poi, purtroppo, sono arrivati una serie di elementi, tipo la Chiesa, per citarne uno, eh, che ha, eh, giustamente commissionando l'arte, quella visiva, ha iniziato a dire come, come, come, aspetta, aspetta, cos'è che stai facendo il sole e il fermo e la terra gli gira intorno, eh, improvvisamente non siamo stati più creati da Dio, ma c'è una teoria diversa, insomma, le due cose hanno preso delle direzioni diverse, anche perché eh, dovevi iniziare a dipingere cose che il tuo comitente della Chiesa aveva fatto. Questa cosa secondo me è stata una dei più grandi crimini dell'umanità. Eh, se tu guardi la mia vita, io ho iniziato come programmatore, che avevo 9 anni, e poi però, eh, quei soldini che facevo, a 12 anni guadagnavo già più di mio padre, con i soldini che facevo io comprovo gli strumenti musicali, compravo i computer, e mi sono appassionato eh, al mondo digitale, che per me erano sempre note musicali, non era molto diverso. Eh, quindi questa cosa mi ha accompagnato poi, qualcuno ha reputato che questa cosa fosse mh, arte, e ho fatto il mio primo disco, poi è arrivato il primo in classifica, quindi noi abbiamo iniziato questo gruppo eh, immagine, tour eh, europei, insomma è stato divertentissimo, negli anni 90 con la dance, ci siamo, ci siamo sbizzarriti. Tanto che poi ho dovuto lasciare il mio lavoro di programmatore, eh, anche perché abbia fatto 21 dischi e sei prima in classifica. E quindi da lì è partita poi la mia passione per i media, eh, ho fondato Bebop e poi l'ho venduta a Telecom Italia, come sai, ho iniziato un po' la mia economia in Italia con questa vendita per 11 miliardi di vecchie mire, però eh, era già un inizio di, di, della mia carriera. Poi sì, ho fondato eh, Digital Magics con il grande Enrico Gasperini, eh, che è venuto a mancare di recente, però abbiamo fatto tante cose buone, eh, delle più, di 60 più start-up che abbiamo iniziato, alcune sono hanno avuto anche grande successo. Mi viene in mente Talent Garden, 4V, che ha battuto Google nel primo advertising e così. via. Insomma, le prime exit in Italia le abbiamo fatte noi. Poi ho deciso che a un certo punto era il momento di andare in California, perché eh, Dream in California, la Mega Dream è sempre stato il mio ballino, e se lo facevo a 40 anni non l'avrei mai più fatto. E lì eh, c'è stata la scintilla con Elon eh, Musk e, e il progetto Hyperloop. E siccome lì aveva detto che non lo voleva fare, io e il mio socio abbiamo deciso di farlo, due pazzi furiosi. E il resto è storia. Abbiamo creato la più grande società di Hyperloop al mondo, abbiamo addirittura depositato il brand Hyperloop in 56 paesi. Non tutti sanno che il marchio Hyperloop lo detengo io, nella maggior parte dei paesi conosciuti. Insomma. E quindi diciamo, il progetto italiano è più avanti rispetto a, a molti altri progetti nel mondo, insomma. Siamo, siamo in qualche modo. Più tra i primi o comunque abbiamo un vantaggio, in che in, in cosa siamo più... Eh... Guarda, con un'enorme sorpresa eh, devo dire, l'Italia fa sempre questi slanci, eh, diciamo, si chiamano leapfrog, cioè è eh, indietro, indietro, indietro, fino a quando non è avanti. <ride> <ride> abbiamo fatto tante cose, cioè dei cellulari, eh, nell'MP3, nel... cioè tutta una serie di, di settori sono stati innovati, no? Eh, all of a sudden, eh, dal Terzo Mondo a, a, al, al Green Edge. Eh, loro avevano anche i computer con Olivetti in realtà l'abbiamo creata noi la Silicon Valley, no? gli italiani, i vecchi Olivetti e, e i quattro pionieri italiani che sono sbarcati là. Eh, tu Italia... uno che è, è stato eh, il primo 101. computer di fatto, personal computer. Del, bravissimo, bravissimo. Eh, e, e devo dire, una grossa sorpresa... C'è stata nel 2019 quando eh, una delegazione del, del Veneto, di Zaya eh, e di Anas mi vengono a trovare in California e lì mi illustrano una cosa che io non sapevo onestamente. Cioè l'Italia nel dopoguerra ha sviluppato tutto il piano di ricostruzione con un approccio unico. Hanno, eh, previsto un corridoio relitto, cioè un corridoio di, da 20 a 60 metri, lungo tutta l'autostrada e tutte le fer ferrovie. Stiamo parlando di 30.000 km eh, e di 10.000 km di parallelismo, cioè che 10.000 km di questo corridoio che è in parallelo con un'autostrada e una ferrovia contemporaneamente di fianco. E questa è una cosa pazzesca per noi, perché significa avere un corridoio naturale pensa di 20 metri, quindi noi servono 18 Massimo, eh, sembrava quasi che qualche... Quasi fatto apposta, un... no? una, una sì. preveggenza quasi. Peacock <ride> avesse intuito che stava per arrivare a Itor. Questa cosa gli ha fatto ping, accendere la lampadina e sono iniziati dei workshop con Anas e, e um, con il direttore generale di Anas che eh, con molta lungimiranza eh, mi ha convinto a guardare all'Italia come possibile target in un momento particolarmente favorevole perché stavamo proprio decidendo dove implementare la prima linea full scale Hyperloop. Avevamo già costruito in Francia, a Tolosa, eh, mezzo chilometro di eh, certification track, tutto lo sminamento e i problemi che abbiamo trovato lì ci hanno eh, fatto capire che quella situazione non poteva essere sicuramente ehm, espansa e quindi stavamo guardandoci intorno e guarda caso eh, una serie di governatori Io non posso essere troppo specifico perché stiamo per annunciare una cosa molto importante eh, quindi voglio bruciarmi l'annuncio però eh, un governatore di quelli che avevo visto ci hanno dato a disposizione del terreno e quindi stiamo lavorando per implementare una linea Hyperloop in Italia. Quindi, quindi mi stai uh... dicendo che possiamo sognare di, di, di essere tra i primi in Italia a, a, ad avere un, una vera linea Hyperloop e poter salire su questo fantastico mezzo di trasporto innovativo. Guarda, primi, per me volere poter esegnare no. e realizzare, l'unica differenza è lo step. Miricistico, cioè se tu riesci a immaginarti ogni step necessario per arrivare a quel sogno, vuol dire che è possibile e che lo puoi realizzare. E noi oggi ce li siamo immaginati tutti e quindi eh, non voglio anticipare niente, però eh, stiamo lavorando a una cosa molto bella per l'età. Beh ma questo è fantastico. Immagino che siano stati, ci siano state molte sfide difficili da, da risolvere per, proprio dal punto di vista tecnologico, no? Hyperloop è qualcosa di uh, disruptive appunto né, che, che non, è, non esisteva prima e nato, nasce da questa visione non, di Musk uh, che, che forse uh, non è stato neanche così completamente sincero no? quando all'inizio l'ha presentata dicendo che era possibile, è vero? No? che Ehm, aveva insomma, sottovalutato alcune difficoltà tecniche, ma eh, in realtà eh, non l'aveva fatto Ilon nel discorso di Hyperloop, è proprio un concetto che arriva dal 1800. Pensa. Il primo sistema Hyperloop è stato concepito eh, sotto la metropolitana di New York 1889 da un povero imprenditore, di beach inventore, che concepì un treno a ridotta pressione sotto quello che sarà poi eh, chiamata la metropolitana di New York, cioè tra Warren e Broadway. Non tutti sanno che un chilometro della prima metropolitana di New York era Hyperloop. Lui ha scavato per sette anni, illegalmente, sotto Broadway, ha creato questo tunnel, ha messo una carrozza funzionante, abbiamo ancora le foto eh, eh, del, eh, del tunnel che poi è stato... Poi è lasciato quasi intatto, perché poi la metropolitana l'ho fatta passare dall'altra parte. Perché purtroppo il poveraccio tapino di Lai Beach è morto, poverissimo perché gli si era incastrata questa carrozza che non riusciva a andare avanti e indietro. Andò da JP Morgan a chiedergli i soldi per continuare la sua opera. JP Morgan, ha investito nelle ferrovie, ha detto: Cos'è che stai facendo? Mm, interessante. Gli ha mandato la polizia, l'ha fatto arrestare e morì okay. un, molto povero. Lo comprò poi a due lire J.P. Morgan e costruì la metropolitana di New York. Tutta storia, eh? Però voglio dire, eh, il concetto di Hyperloop fu tentato più volte anche il padre della rocket science, eh, Robert Goddard, eh, nel 1904 pubblica un brevetto su Popular Mechanics, l'allora Bibbia delle invenzioni mondiali, e eh, lui fa proprio una illustrazione dove dimostra come si poteva collegare New York a Los Angeles in meno di due ore, eh, con questo uh, uh, VAC train che avrebbe collegato le due sotterraneo. Ovviamente la comunità scientifica gli ha dato completamente contro dicendo l'uomo non può viaggiare sopra i 100 km all'ora e quindi il progetto viene abbandonato eh, tutta la comunità scientifica gli ha contro e il povero Robert Goddard. Fu stoppato, ma inventò la rocket science. Quindi diciamo: eh, abbiamo ora i missili che vanno su Marte, ma non abbiamo ancora eh, Hyperloop. Eh, comunque, dicevo, più di una volta, eh, 1950, il governo americano pubblica quattro eh, sistemi di trasporto. e, e Gravity Vacuum e Vac Train erano molto simili a Hyperloop. Quindi quando Elon pubblica, pubblica il white paper in realtà fatto da due suoi intern, tra cui uno poi l'abbiamo assunto noi, eh, eh, non ha inventato niente, ha solo stimolato l'umanità a dire basta con questi treni ad alta velocità, dobbiamo guardare oltre e pensare a un treno efficiente, sostenibile ed economicamente eh, viable. E lanciò questa provocazione dell'hyperloop, del che il 50% delle cose che erano scritte in quel white paper non erano fattibili, ma in realtà ci ha dato l'opportunità di puntare un gigantesco riflettore su questa tecnologia e permettere a al mio socio di lanciare Hyperloop eh, nel mondo. Eh, di lì poi eh, più di 800 scienziati si sono uniti alla mia società, eh, da 52 paesi siamo diventati il progetto più grande dell'umanità de de fatto di crowdsourcing al mondo. È la dimostrazione davvero che volere è potere, no? quindi risolvere delle, delle cose credute infattibili, eh, semplicemente perché probabilmente, anzi sicuramente nessuno era riuscito prima, eh, le rende poi a un certo punto con eh, la, la, il potere anche del, del crowdsourcing, no? le, le rende fattibili. Qual è la, la cosa più difficile che avete dovuto risolvere? Qual è stato l'ostacolo? Dal punto di vista tecnico devo dire che eh, tantissime delle tecnologie, quasi la maggior parte, erano già state inventate. Quindi in realtà la cosa straordinaria secondo me che abbiamo fatto è proprio questo nuovo modo di costruire l'azienda. Ora eh, è facile parlare otto anni dopo quando eh, sono stati fatti due case study ad Harvard e si insegna il nostro modello ad Harvard. E quindi eh, alcuni dei temi grandi dell'umanità: housing, food, eh, energy stanno venendo approcciati proprio con questo nuovo modello. Ma immaginate nel 2013 quando non, era, non si stava neanche parlando di crowdfunding, no? dove l'intuizione è stata quella di dare, diciamo, a chiunque volesse contribuire stock dell'azienda in cambio di ore di lavoro. E questa cosa ci ha permesso da subito di avere grandi aziende tipo Labelt, l'inventore delle pompe a vacuo, eh, che hanno subito, sono subito intervenuti e hanno detto Guarda, well, io non a proposto questo, però non, non mi sembra una soluzione corretta. Guardate cosa abbiamo fatto voi, noi nell'Electron Collider, dove siamo raggiunto, abbiamo raggiunto una eh, pressione di 10 alla meno 10, voi parlate di 100 pascal, eh, in realtà poi noi viaggiamo a 1 pascal, però allora si parla di 100 pascal, dice eh, noi possiamo garantirvi 100 pascal anche sotto, perché stiamo parlando di sette volte più difficile eh, quello che hanno fatto nell'Headron Collider, nel CERN, eh, e, e diceva non dovete rimettere niente, venite da noi, ve lo facciamo vedere come si fa. E questo è uno. Un'altra tecnologia, quella della eh, levitazione magnetica, e stavano parlando di questo hockey table, eh, Elon diceva di spingere l'aria sotto la capsula peccato che dentro un eh, tubo eh, a ridotta pressione questa cosa provocherebbe delle, eh, delle air flow eh, creando instabilità sia sul tubo che sulla capsula, quindi non era fattibile, però il professor Richard Post, eh, uno scienziato che ha lavorato con Einstein al Lawrence Livermore Lab ora in pensione, ci ha scritto dicendo guardate che io negli anni 90 ho sviluppato l'Inductrack Track, che è un sistema di levitazione passiva, che poi abbiamo eh, secretato e che lo sta usando il governo americano per stabilizzare i proiettili dentro i cannoni. Ora, a voi serve la stessa cosa, serve un sistema che all'aumentare della velocità genera levitazione. E quindi sono fatto vedere questo sistema, aveva addirittura a due chilometri già sviluppati a San Diego, a General Atomics, un track che era lì messo in disuso, aveva già dimostrato in l'Indutrack fino a 80 tons di peso e, e noi non abbiamo fatto altro che andare lì e guardare questa cosa che si muoveva avanti e indietro e che funzionava. Quindi diciamo eh, tutti i brevetti che abbiamo acquisito grazie alla segnalazione, al lavoro e alla contribution di questi grandi scienziati di giro per il mondo. Abbiamo avuto gente di SpaceX Boeing, Aerospace, Lockheed Martin, MIT, Stanford, insomma eh, ho radunato, eh, secondo me, il best and the brightest dell'umanità che hanno iniziato a contribuire e che tuttora lavorano eh, in cambio di stock options nell'IvoTT. Veramente una cosa, una cosa bellissima, cioè il, il fatto che siate riusciti a praticamente a coinvolgere le migliori menti dell'umanità, le migliori menti possibili, eh, in una modalità completamente interdisciplinare, Quindi, mettendo insieme competenze che arrivano anche da mondi completamente differenti eh, e che eh, lavorando insieme, collaborando insieme, possono davvero creare qualcosa di ritenuto impossibile. E questo secondo me davvero ci dimostra, dimostra quanto l'umanità possa veramente fare delle cose incredibili e meravigliose semplicemente decidendo di lavorare a, una, a un progetto comune, a, una, a un obiettivo eh, insieme. No? E tra l'altro questo tema del, dell'interdisciplinarità mi riporta a quello che dicevi tu all'inizio, no? che era eh, anche una cosa di cui ci eravamo parlati, eh, mi ricordo quando ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, eh, sul fatto che la tecnologia e tutte le, le, le scienze, eh, no? le, le art science, eh, sono, sono spesso accompagnate nell'essere umano poi anche da, eh, dalla creatività, no? quindi non c'è solo la competenza dell'ingegnere che fa il suo lavoro eh, di, da, di ingegnere ma spesso l'ingegnere poi anche, a volte senza neanche dirlo troppo perché un po in alcuni casi se ne vergogna, è anche un grande creativo, no? purtroppo per, per come pensiamo noi oggi anche la formazione e eh, l'istruzione, no? questi due aspetti vengono messi addirittura in contrapposizione ma invece eh, sarebbe bello che si cominciasse davvero a, a, ri, a riunirli, no? a riportarli assieme. Noi eh, in sinestesia abbiamo un'iniziativa un che si chiama Future Maker, che è una, sono corsi di tecnologia STEM, no? uh, science, technology, uh, engineering, no? però in cui c'è anche la di arte, Steam diventa quindi, no, in sì. cui puntiamo anche tanto a stimolare la creatività la creatività anche artistica dei, dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi, delle bambine, delle ragazze che, eh, che seguono i nostri corsi perché veramente l'interdisciplinarità eh, e la diversity sono poi quelle che veramente abilitano le, le, le cose migliori, no? Del, della, delle potenzialità umane. Guarda, è fondamentale quello che stai dicendo, ma dobbiamo partire dalle scuole, dall'università, io ora quando parlo di nuovo rinascimento della quarta rivoluzione industriale, a di là che io sono nel World Economic Forum, nella Forti Industrial Revolution Group, e quindi sono temi sviluppati a livello mondiale in maniera molto seria da grandi io dentro Unilever o gente Procter in o eh, grandissime aziende eh, che stanno lavorando per la quarta rivoluzione industriale, ma non è un claim. Oggi bisogna ripensare a un nuovo uomo. Eh, stiamo passando da Homo sapiens a Homo evolutus. Dove la differenza sta proprio nella capacità di aumentarci, aumentarci tramite il knowledge, ma anche tramite le eh, eh, idee ok? Quello che sta facendo Elon che fa paura a tutti: no? impiantare i chip nel cervello, cioè in realtà. Neuralink. Io, credo che, eh, eh, io sono un transumanista. Io credo che la, la tecnologia ci aumenterà però lo deve fare in maniera funzionale all'uomo. Quando noi parliamo di eh, eh, riformare la scuola, dobbiamo partire proprio da questo. Mi piace il tuo concetto di Steam, che te lo ruberò subito, ufficialmente rubato, eh, perché è quello che predico e sto cercando di realizzare con l'Osi della quarta rivoluzione industriale, che è un progetto che stiamo per presentare, proprio per ripartire dalle scuole. E, eh, io oggi devo formare un eh, ingegnere, Hyperloop non esiste, quindi lo devo formare io e lo devo formare in una maniera completamente nuova. Quindi è bene, è veramente, sono contento che un'azienda come la tua stia guardando e capendo questo tipo di concetti. Chapeau, bravissimi. Grazie. Senti, una curiosità, ma Elon Musk ovviamente è, più volte no, è entrato nel, nel discorso, ma che tipo è Elon? È davvero questo genio no. folle? Eh, raccontacelo, insomma, tu la allora, racconta tante parlo volte. lui non parla di me. Eh, eh. Diciamo, io ho una stima enorme di lui e eh, voglio dire, non saremmo partiti se non fosse stato per lui e per la, la sua, diciamo, stimolo. Ma eh, ci sono milioni di Elon Musk in giro per il mondo che stanno solo aspettando di avere l'occasione. Io Credo che in Italia dobbiamo cercare di avere questi modelli e abbiamo bisogno fondamentale di questi modelli. Quindi, non solo benvenga Elon, ma benvenga anche la sua, sua estro e la sua, diciamo, discontinuità. Eh, quindi, è eh, bene o Noi avevamo dei modelli eh, quando eravamo piccoli che devo dire se ci pensi erano discutibili. cioè chi era il nostro... Eh, eh, Rolly Stones, Michael Jackson, degli squilibrati, dei psicopatici. Da punto di vista umano, cioè, eh, cioè, Oggi, fortunatamente, le nuove generazioni iniziano a eh, avere dei modelli che sono i nuovi imprenditori, le nuove cose. Io sono stato... Eh, ho incontrato eh, negli ultimi otto anni quasi 50 tra primi ministri, ministri di qualcosa, politici, eccetera. La metà mi hanno detto, sai perché ti sto incontrando? Perché mio figlio mi ha parlato di te. Questa roba qua è potentissima, perché significa che c'è una nuova generazione che ha il desiderio e la voglia proprio di, eh, eh, di diventare Elon Musk, hai capito? E quindi secondo me eh, bisogna avere tanto rispetto di Elon, e eh, apprezzare il vero e il quello che sta facendo. Beh, ci sta portando su Marte, e lo sta facendo in una maniera pazzesca, spettacolare. Quindi nel mio piccolo eh, sono rimasto a Terra, ancora, per ora, perché eh, ora stiamo anche parlando di portarlo eh, sulla Luna e su Marte. Però per ora fermiamoci sulla Terra, facciamo famone uno e famone bene. Facciamo <ride> dalla Terra, <ride> prima i terrestri. mi continuano a dire sei un visionario, sei un visionario, no io sono un presentista, non sono un futurista, <ride> lo sto a costruire ora. Ma bisogna, bisogna seminare oggi per il futuro, ma infatti io sono ah. d'accordissimo con te sul fatto che le, le nuove generazioni le generazioni attuali ehm, sono in qualche modo anche molto migliori di quelle presenti e, e, e passate, no? hanno, hanno una marcia in più, hanno una, ehm, vedo proprio anche una coscienza rispetto all'ambiente, no? al mondo che, che noi non abbiamo più, non abbiamo più, ci siamo un po' persi per strada, le generazioni passate. Non... Questo a un certo punto di vista rende, no? mi rende molto ottimista nel, nei confronti del, del futuro. Purtroppo quello che stiamo lasciando in, in larga parte è un mondo che ha un sacco di problemi, che erediteranno le, le generazioni passate, che dovranno dovranno risolvere, ma che fortunatamente sembra abbiano sia la volontà che probabilmente anche i mezzi per, per poterlo fare, quindi insomma un, una, un certo ottimismo, insomma mi sento, mi sento di averlo, non so se tu condividi questo. Noi abbiamo il dovere di essere ottimisti, accidenti, <ride> basta con queste menetiche della crisi, che poi sono ignoranti non sanno neanche cosa vuol dire crisi, vuol dire rinascita, io sono un fanatico eh, delle, eh, delle persone che fanno invece di lamentarsi e di... noi abbiamo, cioè, soprattutto per i giovani, i giovani non possono non essere ottimisti hanno un libro bianco da scrivere, hanno una possibilità che noi non avevamo noi, noi cercavamo le informazioni, loro le devono semplicemente filtrare, selezionare hanno lo scibile umano a disposizione, non hanno più scuse, non c'è una possibilità di non avere successo, perché con l'accesso all'informazione, sky is the limit, vabbè puoi sfalire una volta, due, ma chi se ne frega, fail fast e go fast. Quindi io sono entusiasta de, del momento, e guarda che secondo me Covid ci ha anche riportato un po' quei piedi per terra, eh, è stata una grande patosta, però è stata grande, anche una grande eh, doccia di, di, di realismo per veramente rimetterci davanti a noi stessi e spero che le persone si stiano chiedendo ma sto facendo la cosa che mi piace? Sto facendo il lavoro giusto? Sto pensando a me? E secondo me questo periodo ci deve servire proprio a ribilanciarsi e a far riniziare la voglia di fare. E ce n'è tanto oh no, da fare. Pienamente, pienamente d'accordo con te, assolutamente. Bibo, senti, lasciamoci con un'ultima un domanda. Tu prima hai detto che sei un presentista, eh, ma se dovessi pensare al mondo fra dieci anni, cosa vedi, cosa ti immagini, ti appare? Non essere essere eh, migliore di oggi. Abbiamo delle tecnologie che stanno spaccando tutto. Stanno arrivando finalmente a toccare i centri nevralgici eh, dell'essere umano. Cioè i, tutte le, le, le stupidaggini che ci siamo raccontati, tutta la, la, tutti gli ismi che abbiamo costruito, eh, capitalismo, socialismo, comunismo, ismo, ismo, ismo, tutte queste cagate andranno a scomparire perché cadranno sotto i colpi inesorabili del progresso. E il progresso dice, per esempio, che dovremmo lavorare di meno e tornare a, a, a, a quello che ci riesce meglio. Quindi magari lavoreremo due, tre ore, ma eh, eh, faremo invece tanto altro, la creatività, torneremo a vivere, torneremo a, a, a, ad amare, per esempio, in maniera libera, con le nostre famiglie. Eh, io credo che l'umanità stia davanti a un momento, il più bel momento della storia dell'umanità, perché la tecnologia ci permetterà di non lavorare più perché non ci sarà un lavoro, quindi i cioè, computer ci prenderanno tutti i lavori principali, ok? E quindi tutto questo modello... Finanza per tutti. No, ma questo modello del lavoro e del consumo, no? Questo vero, modello vero. ha risorse illimitate. In un pianeta a risorse illimitate, sbatterà contro il muro della realtà improvvisamente, perché non ci sarà più il lavoro, quindi cosa si inventeranno? Ci servirà a cambiare proprio tutte le regole anche di Ma certo di, perché c'è cioè di anche della l'economia, cioè il concetto di economia come l'hanno concepito, cioè sulla scarsità, fa ridere i polli perché a un certo punto sarà tutto in mano allo 0,5% della popolazione, tutto il resto sarà incazzato come una bestia, il, uso il termine francese. E, e quindi come fai eh, a continuare? Qualcuno, sì. certo. qualcuno si porrà il problema di dire forse c'è qualcosa che non va a questo modello, dovremo cambiare e troveremo forse, spero, non unismo, ma anche se troveremo unismo, troveremo unismo nuovo, unismo a misura d'uomo, dove sarà finalmente eh, un balance no? tra l'empatia, l'amore, che dovremmo avere e dovremmo impostare eh, tutta la nostra società sull'amore, perché se no non, non riusciremo, o ci autodistruggiamo, eh, quello che Elon infatti sta cercando di evitare, colonizzando Marte e appunto che se magari sulla Terra facciamo casino, su Marte resistiamo come, eh, multi, come, come specie multiplanetaria. Però a là di questo, diciamo, io credo che sono un eh, positivo nel futuro le tecnologie e queste nuove generazioni ci permetteranno di non eh, distruggersi. Magari... Qualche terza o quarta guerra mondiale ci, ci scappa, eh, voglio dire che, che tra l'altro una bella svoltita della popolazione, poi decideranno che tutti quelli sopra i 25 anni non sono più legali probabilmente, e ci manderanno tutti in un'isola deserta, tutti insieme, a, a, a, a giocare con i nostri ismi. In pensione, insomma. In pensione, tutti Vabbè. lì. La sua scarsità ed è io, lì, è, lì, è lì. la proprietà privata di niente bene, Bibop, eh, è stato veramente un piacere e eh, ti ringrazio tantissimo per, per le parole e le idee che hai condiviso con noi. È un Speriamo piacere. di vederci presto e aspettiamo questi annunci. Eh, che spero siano imminenti, quindi, di, di Hyperloop. E grazie a, a tutti quelli italiani, che ci hanno seguito. Presto, tempi italiani. <ride> presto, quei tempi italiani, vabbè. <ride> Siamo abituati agli tempi italiani, per cui. So grazie mille, Bocca. A presto, e, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qua. A presto.